Ciao ragazzi, Allora, con questo video voglio farvi i miei più sinceri auguri di, di buon Natale a voi e a tutti i vostri familiari. Però voglio condividere con voi un piccolo pensiero riguardo al Natale. Che cos'è il Natale? Questa è una bella domanda, eh? Io lo sto capendo adesso che ho 33, quasi 34 anni. Il Natale, ragazzi, per me, che sto un attimino entrando nell'ottica è un momento per, per stare tutti insieme in famiglia. Ora, non so se sapete voi, io non ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia unita, cioè nel senso papà e mamma. Sinceramente adesso, con, con l'arrivo di Sofia, sto scoprendo anch'io che cosa significhi la parola Natale. Ok? Non voglio tediarvi tanto con questi discorsi, però voglio farvi capire che mh, il Natale è un momento importante. È un momento importante da, da passare in famiglia o oh, per chi non ha fortuna di avere una, una famiglia, vi auguro di passarlo con la persona o le persone che più vi facciano sentire meglio, eh, più vi facciano sentire il calore di questo momento. Quest'anno Sofia, il 6 di dicembre, ha compiuto due anni e quindi abbiamo fatto il, il primo albero di Natale tutti assieme e questo mi ha fatto riscoprire il vero spirito natalizio e voglio rivolgere anche due parole a, a tutti i giovani che mi seguono dai 18 ai 20 anni anche prima 14 16 18 anni diciamo ai, ai giovani agli adolescenti che che mi seguono, state assieme ai vostri cari perché un consiglio che voglio darvi è proprio di, di vivere Natale eh, stando tutti assieme, se dovete andare dai nonni fatelo perché poi loro non ci sono più, poi vi, vi rendete conto che certi momenti mh, vi mancheranno. Io ricordo, ricordo quando è c'eravamo tutti assieme, che facevamo il, il pranzo però purtroppo sono solamente lontani ricordi non sapete quanto darei per poter rivivere una, solamente una volta sola quei momenti consiglio che voglio darvi godetevi i vostri nonni, godetevi la vostra famiglia perché il tempo purtroppo gioca a, a sfavore di, di tutto e, e quindi vi dico di per certo che poi questi momenti che magari adesso ti sembreranno pallosi ti mancheranno, ti mancheranno tanto e faresti qualsiasi cosa per poterli rivivere una, una sola volta beh adesso è arrivato il momento di farvi vedere come sto passando il Natale io cosa abbiamo fatto con la mia famiglia e il primo albero di Sofia, che dopo, dopo due anni praticamente siamo riusciti a, a farlo senza distruggere niente. L'anno scorso Sofia non poteva capire, era troppo piccola, ma quest'anno è cresciuta, è molto intelligente. Vedrete nel video che ha collaborato veramente tanto. Non voglio tediarvi con altri discorsi, vi lascio alle immagini e vi auguro un felice Natale a tutti voi. E a tutta la vostra famiglia. Un bacione ragazzi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi, come potete vedere, siamo vestiti tutti e tre uguali. Io con la maglietta di Natale, mia moglie e c'è anche la Sofia oggi. Allora, voglio fare questo video più per avere una sorta di ricordo del primo albero di Natale della Sofia. Quindi andremo ad allestire tutti gli addobbi di Natale e lo farà la Sofia. Quindi non so cosa aspettarmi. Non badate alla qualità delle immagini. Quindi è un video che ho preso e voluto fare senza preparare. Quindi bandiamoci andiamoci le ciance. La Sofia è già pronta. E andiamo a fare l'albero, ragazzi. La Sofia è già bella che pronta. Sofia, cosa stai facendo? Stai tirando, stai tirando già fuori l'albero? Da sola? Ma che brava che sei. Lo fa la mamma? Sì, ma tu devi dare una mano, devi darle, eh. Questa è la stella. Quella lì va messa all'ultima, Sofi, eh. Va messa all'ultimo. Com'è l'albero? Grande! L'ultimo pezzo, brava, mamma. Di chi è stata l'idea dei vestiti? Mia. Ecco. Dice c'è la mamma, hai visto, Sofi? Ecco, primo danno della Sofi Cos'hai fatto, Sofì? La stella? Beh, che adesso dobbiamo fare l'albero, eh? Papà? Vieni! Allora, adesso è arrivato il momento di fare l'albero, Sofia, eh? Siamo nel clou, vieni! Qua così lo facciamo qua grosso? Sì! Ok, allora mettiamo prima il primo pezzo. Che dovrebbe essere, se non ricordo male, questo. Sì, guarda un po' come diventa grosso, Sofì! Guarda un po', Sofì! Sei pronta? Guarda, eh! Uno, due, tre. Yo, il secondo pezzo, adesso mettiamo quasi il pezzo alto, guarda Soffi. ecco qua tutto ma non è mica finito Soffi. bisogna decorare adesso, bisogna metterci le palline, bisogna aprirlo ti piace? Eh, su brava, fai così grande, yeah, fai così brava Sofì, adesso è arrivato il momento delle palline Eh? E Sofi, guarda le luci! Giusto amore? Incominciamo dall'alto e ci andiamo giù. Le mettiamo tutto attorno. Miguel, tu non puoi. No, tu non puoi uscire perché sennò combini dei casini adesso. Scordatelo. Eccoci qua. Facciamo Una bella passata di luci, Sofi. Guarda papà cosa sta facendo. Eeeh quante luci, Sofi! Quante luci! vuole passare in mezzo fai una curva, gira brava mamma, così <ride> Sofì hai visto le lucine? eh? che belle ti piace il tuo albero? Eh, sì sì, chi è che l'ha fatto? papà no, eh. papà è la Sofì poi ci mettiamo tutte le palline amore verrà ancora più bello sì, adesso mettiamo ancora queste luci che la mamma sta sgarbugliando! però eh? però sì. lo stiamo tenendo a romperle eh? Però manca un po' di luce per l'albero. Che bello! Che bello l'albero! Hai messo tutte le lucine? Le hai fatte tutte da sola? Eh? Le hai fatte da sola con papà? Cosa fai adesso, Sofi? Le palline, eh? Quante ce ne hai da mettere? Oh, mamma mia! Eh? io dammi no mettele insieme alla mamma e eh, non ce la fa secondo me brava mamma sei un'automatrice un di palma tu portamele portamele tu Sofi. portamela Sofì ah, qua però manca il gancetto aspetta aiuta la mamma mette la palina brava ok prendimene un'altra amore vai prendila prendila Sofì vai brava ma quello non è vabbè faccio io faccio io Prendi un'altra, Sofì. Guarda quante ce n'è. Eh, ma non sono palline quelle. Cos'hai preso? Il fiocco di neve? Il fiocco di neve? Papà, di neve. Papà, papà. papà si vado via? Va bene, vado via. Sofì, mettiamo la pallina insieme con papà? Vieni che mettiamo la pallina insieme con papà. La mettiamo qua, eh? con le manine. Incastrala qua, così. Brava, va. Molla, molla. Brava! Dai, prendi, Passa un'altra pallina papà Vieni, passa un'altra pallina Grazie Come si dice? Dove la vuoi mettere? Qui? Insieme? Insieme Bravissima Prendi un'altra, dai Fammi vedere come sei capace a mettere le palline tu adesso Hai imparato Prendiamone una Una rossa Una rossa Sicuramente voi l'avete già fatto l'albero, ma qui siamo un pochettino in ritardo, eh, per colpa mia. ci mettiamo questa qua, con scritto Buon Natale. Chi l'ha fatta questa? Questa l'ha fatta papà. Buon Natale. Sofi, ma le luci e le palline le hai messe tutte? E Adesso cosa, cosa, cosa facciamo? Dobbiamo mettere i festoni. No! Come no? Guarda cosa c'è la mamma in mano. Vedi cosa c'è la mamma in mano? I festoni. Vedi? Sì. Chi? questi qua vanno messi nell'albero eh lo fai tu? lo fai tu Sofì? no chi lo fa papà? come al solito sei, sei in pandan con, con i festoni l'aria Ma brava mamma. anche tu sei in pandan è vero anch'io sono in pandan siamo tutti in pandan. Lascia Miguel. Miguel che è in castigo. Non lo farò uscire perché sennò devasta tutto lui. Eccolo là, Miguelito. Miguel in castigo. Sofì, ti piace il tuo albero? Guarda che bello che l'hai fatto. Vieni qua. Guarda che bello il tuo albero. Brava, con la scritta Merry Christmas. Però papà non ha ancora messo il puntale. Sei pronta Sofì? Uno, due, tre... Giù, molla, vediamo un po' se sta dritto Abbiamo fatto un bel lavoro Quasi, dai, quasi Eh Sofì yeah. Bravi yeah. Sofì, l'albero l'abbiamo fatto Adesso papà deve mettere le luci esterne Eh, Vieni a mettere l'arena con papà No Mi lasci sempre lavorare tutto da solo Quindi papà adesso Va a mettere le luci di fuori E eh, vabbè dai, faremo questo sforzo